Buongiorno carissimi e benvenuti al mio canale, il canale di frate... Web, frate francescano. Eh, cosa parleremo? Di questi fenomeni che a quanto sembra stanno riprendendo cuota. Di cosa mi sto riferendo? Eh, di queste eh, magie oppure cartomanzie, eh, necrologie... E tutto ciò che riguarda intorno all'esoterismo, ai, ai culti esoterici e così via. Cosa che sta gravando molto. Poi sentiremo statistiche. Parlano di quasi 12 milioni di persone. Che si affidano a queste cose eh? e iniziamo proprio nel dire questa frase biblica dell'Antico Testamento, dal libro Deuteronomio: chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. Per chi pratica proprio gli esoterismi è spiritismi. Lo spiritismo non è spiritualità, anche se le parole si rassomigliano, ma non è spiritualità, spirituale, Spirito Santo. Lo spiritismo si parla proprio del frusso uh, del mare, di tutto quello che riguarda tutti questi riti uh, particolari, riti che non devono essere praticati. Ma vediamo subito di cosa, eh, della gravità di queste cose. queste gravità di questi fenomeni si va da forme generiche di superstizione a pratiche manciche di vario livello. Dalla divinizzazione allo spiritismo fino ai gruppi e sette sataniche e messe nere, sapete che queste sette, queste messe, come danneggiano l'anima, come danneggiano eh, tutta la vita spirituale. Eh, è un come dire è eh, è un ridicolizzare eh, l'ecolestia e questo è molto grave è la stessa forma ma viceversa con altro scopo non lo scopo salvifico dell'ecolestia per, per ricevere la vita eterna ma vicendevolmente eh, ma continuiamo a vedere questa distinzione. La distinzione oggettiva tra le religioni e magie. Il problema di una definizione della magia è per sé: al per la verità del fenomeno dei riti e delle magie. La distinzione deriva da diverso modo con cui le due esperienze si rapportano al trascendente. La religione, ci dice, riferimento diretto a Dio e alla sua azione, tanto che non esiste e non può esistere esperienza religiosa senza un tale riferimento. Perciò ogni sacramento, ogni celebrazione coristica, ogni eh, liturgia fa riferimento a Dio e nient'altro. L'obiettivo è la salvezza delle anime. L'obiettivo è Dio che santifica. Questa distinzione che deriva dal diverso modo con cui le tue esperienze si rapportano al trascendente. La magia invece implica una visione del mondo che crede all'esistenza di forze occulte che influiscono sulla vita dell'uomo e sulle quali l'operatore di magia pensa di esercitare un controllo mediante pratiche rituali capaci di produrre automaticamente gli effetti. Eh, chi sono i soggetti ah, che entrano in questa situazione, cascano in questa e come eh, vengono attirati? principalmente è la fragilità e la delusione del mondo. Sull'origine della magia vi sono opinioni diverse tra gli studiosi. Vediamo. Qualcuno ne individua la sorgente di un'autosuggestione o nevrosi osservativa dell'individuo o della società. Altri Dicono che è reazione difensiva o distorta dell'idea della provvidenza divina. Infine dicono nella magia l'espressione di una volontà e potenza dell'uomo orientata all'attuazione di, di un sogno archetipo, archetipo essere Dio. Questo è il più peccato, il più grave che l'uomo può avere, e peccato grave come superbia, egoismo, orgoglio di essere simili a Dio, anzi di andare anche al di sopra, questo è il peccato più grave che l'uomo può fare, è lo stesso peccato disobbediente che ha fatto Uh, satana, il demonio di cui fu cacciato fuori e precipitato giù agli inferi. Vediamo adesso la dizione di magia bianca o nera, la dizione di magia bianca può essere riferita a due pratiche molto diverse fra loro. La prima che si può intendere con essere l'arte di operare prodigi con mezzi naturali. In questo senso è equivale ai giochi di prestigio e ai fenomeni di illusionismo è per sé di per sé innocua e legittima. Quando vediamo i prestigiatori anche per strato, questi maghetti così che fanno queste esibizioni tra le carte eh, e varie cose, no? Eh, I giochi di carte, compaiono, scompaiono i cappelli, escono, Chiamate anche proprio magia bianca, perché è inegua, è inoqua. Eh? è anche legittima come intrattenimento, e anche come un lavoro, eh, diciamo onesto, insomma, che poi si può guadagnare tranquillamente eh, facendo spettacoli ed esibizionismo. L'altro è invece se per magia bianca si intendono forme di intervento che presumono di mirare a scopi sia pure benefici, ma non sono... Benefici, eh, ripristino di un rapporto di amore la coligione da una malattia, la risoluzione di problemi economici, ma con l'uso di mezzi inadeguati come talismani e amuleti, portafortuna e filtri, credenze in combinazione di carte, persone e eventi, oppure con riferimento a pratiche mediche su arti o o poteri sovraumani. Avete visto una differenza tra le due magie bianche. Una è innocua, l'altra già non è più naturale, tutti questi filtri, tutte queste cose particolari. Questa non è Innova, anzi può essere anche molto pericolosa vedete tutti questi oggetti che chiamata anche eh, amule, amuleti da che fanno credere trovano la pace trovano la sanità non vi uffida l'unica fonte di pace è la pre Chieda è Dio, essere in pace con se stesso, vivere i precetti, altre sono tutte, eh, sono tutte imitazioni che passano. Questo lo insegna la dottrina cattolica cristiana. Passiamo adesso a quella più, più forte. È la, cosiddetta, è la cosiddetta magia nera. Essa si richiama in modo diretta o in diretto o indiretto a poteri diabolici e indirizzata a scopi malefici o ad influenzare il corso degli eventi a propria utilità, conseguirne vantaggi personali come onori, ricchezze o altro. Questa forma di magia è una vera e propria espressione di anticurto, indirizzata a far diventare i suoi adebri servi di Satana. Fanno parte della diviniziazione l'astrologia, la cartomanzia, la chiromanzia e forme simili. La peggiore divinizzazione è la necromanzia o spiritismo che interagiscono con questi tipi. E molteplici gruppi esoterici e occultisti. Simili gruppi generano un grande smarrimento nella mente della gente, specialmente dei giovani. Concludo questa prima parte proprio che mi fermo su questa ultima cosa che abbiamo detto, come questi. Forme, di occultismo, spiritismo, come possono influenzare molti giovani che vanno dietro a questi a queste, um, fenomeni, questi misteri. Quantate è molto pericoloso. Cercate di evitare sempre uh, di fare queste, questi diti, questi misteri, queste forme. Di, uh, di magia e rituali perché può essere con il tempo possono influenzare sulla vostra vita interiore ed esteriore sembrano niente ma con il tempo possono influenzare il vostro stato di uh, interiore, anche esteriore, di felicità o non felicità, di apparenza o di inganno, Perciò meglio evitare tutte queste cose. Che altro dire? Che altro dire? Come dicevo anche in altri video, una cosa è studiare il mistero, una cosa è praticarlo e seguirlo trovare eh, questa felicità dentro non si deve fare questa cosa eh, ci vediamo alla prossima serie va bene sempre parlando sul, sulla magia come atto moralmente illecito